Salve a tutti, sono Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer da Collective Genius. In questo video vi presento la formazione Professional Scrum Master di Scrum.org, una formazione di 2 giorni, 14 ore, che facciamo in presenza o a distanza. Questa formazione ha come obiettivo quello di trasmettervi la conoscenza dei principi, valori e regole di Scrum professionale. Um, anche uh, un altro obiettivo che è molto importante è di fornirvi le armi diciamo per poter tornare al lavoro e uh, rendere il vostro uh, team uh, più efficace nella comprensione di Scrum e l'utilizzazione di Scrum oppure iniziare uno Scrum Team da zero um, con, grazie a quello che avete imparato su Scrum professionale um, e poi dopo abbiamo dei punti forti in questa formazione i punti forti sono prima di tutto l'interattività que durante questi due giorni eh, lavorate in piccoli gruppi con i vostri colleghi ehm, e eh, vi facciamo stimoliamo la conoscenza e, e l'apprendimento eh, attraverso esercizi eh, domande eh, case study eh, che vi proponiamo e che vi aiutano a um, imparare facendo. Quindi non è una formazione dove avete un, una persona per due giorni che vi, vi legge delle slide. Um, il secondo punto forte è la certificazione, inclusa nella formazione avete la certificazione, uh, con la particolarità che se fate il primo tentativo, il primo test uh, di certificazione nei 14 giorni successivi, alla fine della formazione e non, non riuscite la certificazione ricevete automaticamente da Scrum.org un secondo tentativo eh, che lui non ha scadenza ehm, perché è un punto forte? perché dal nostro punto di vista la certificazione non è altro che il metodo che avete per capire se avete capito Scrum Professionale quindi è per voi e vi serve a ispezionare e adattare la vostra conoscenza Um, il, un altro punto forte è, quello, è il fatto che avete um, un formatore scrum professionale uh, quindi io o qualcun altro um, che uh, non è solo formatore quindi io faccio più o meno la metà del mio tempo in azienda e l'altra metà in, uh, in formazione uh, quindi vi porto in formazione anche la mia esperienza con delle storie personali um, e poi dopo Uh, come dire vi faccio uh, approfittare uh, dell'esperienza che mi è stata trasferita da Ken Schrober che è la persona che ci ha formato per diventare uh, formatore Scrum professionali quindi uh, diciamo che uh, queste cose qui si rivelano essere molto uh, un punto molto forte poi l'ultimo punto forte che anche qui per esperienza vedo che funziona bene è il fatto che il formatore non sparisce dopo la formazione rimango sempre in contatto e disponibile per i miei ex studenti perché un conto è fare la formazione che per alcuni può essere relativamente facile e un conto poi è praticare scambi d'azienda e quindi a volte organizziamo call con gli ex studenti nei quali discutiamo su difficoltà particolari Uh, e magari questa discussione può aiutare uh, aiuto anche a volte a, uh, uh, nella preparazione del secondo tentativo di certificazione per esempio sono tutti, tutti esempi uh, e quindi ovviamente uh, rimango a disposizione e questo è uno dei punti forti questo è um, il programma dei due giorni più o meno, più o meno diviso nei due giorni Uh, quindi cosa facciamo passiamo uh, attraverso teoria e i principi di Scrum uh, questo è molto importante per fissare l'importanza dell'empirismo in un mondo complesso quindi le, veramente le basi di Scrum abbiamo le regole del gioco con il, lo Scrum Framework abbiamo uh, Don e Andon uh, che sono uh, argomenti relativi alla qualità e alla trasparenza Uh, e poi abbiamo product delivery with, con Scrum quindi come si utilizza il product backlog per creare valore per fare dei piani uh, per comunicare delle date di rilascio perché si fa uh, in maniera empirica ma si fa poi abbiamo qui le persone e i team come le persone e i team utilizzano Scrum per uh, uh, creare prodotti complessi Uh, il ruolo dello Scrum Master che è un po' il riassunto di tutti i capitoli precedenti uh, e, e, la, e le chiusure finali quindi questo è il programma dei due giorni uh, che vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che avevamo detto all'inizio uh, uh, se, uh, se siete curiosi se volete scoprire di più andate sul nostro sito web uh, www.collectigenius.com. Uh, IT. Uh, o contattateci saremo contentissimi di rispondervi e spero di vedervi a una delle prossime sessioni di formazione e vi dico a presto arrivederci